Va bene, allora oggi eh, continuiamo chiaramente il ragionamento sui cicli, no? vedendo qualche casistica in più, eh, facendo, provando a fare anche qualche esercizio no? che ci aiuterà un pochino a, a mettere in pratica queste cose. Eh, volevo prima però di, di vedere degli esempi pratici, degli esercizi, eh, eh, ragionare un po' su alcune diciamo condizioni frequenti che si possono verificare. No? Eh, quindi seguiamo per un attimo eh, ciò che ci propongono le slide eh, la prima, il primo argomento, il primo tema è quello dei valori cosiddetti sentinella cioè che cosa significa? significa che immaginate di dover eh, scrivere un programma che legga una serie di numeri no? dell'utente, questo utente inserisce una serie di numeri inserisci magari eh, dei voti no allora peso 18, peso 28, peso 25, peso 30 eccetera eccetera, eh, il programma in un ciclo andrà a leggere questi, questi valori, eh, a un certo punto però eh, il ciclo dovrà terminare, terminerà quando? Quando l'utente ha inserito tutti i valori che doveva inserire, e allora come fa il programma però a sapere quando l'utente ha inserito tutti i valori che deve inserire? dobbiamo inventarci un meccanismo per cui eh, l'utente possa dire al programma senti ho finito di inserire i dati mh? Eh, questo si può fare in diversi modi, vedremo almeno tre modi diversi ehm, di fatto per segnalare la fine di una sequenza di valori mh? Eh, soprattutto si usa quando facciamo una input, una cosa di questo genere eh, un modo è quello di usare il cosiddetto valore sentinella cioè eh, un valore che non è, di per sé non sarebbe valido, non sarebbe lecito eh, e lo usiamo proprio come, per, come indicatore, no? come sentinella, come eh, diciamo così, eh, elemento che evidenzia eh, il fatto che la sequenza sia terminata. Ad esempio se il nostro programma dovesse inserire dei, eh, dei voti, eh, noi potremmo dire che. 50 non è un voto legittimo eh, oppure meno 1 non è un voto legittimo e allora quando l'utente vuole terminare l'inserimento dei dati inserisce 50 oppure inserisce meno 1 oppure inserisce un valore che possiamo scegliere arbitrariamente a piacere nostro che però si, eh, sia, eh, non sia confondibile non si possa confondere con i eh, valori eh, effettivi eh, da inserire qui eh, Nell'esempio che ci è riportato sulla slide, eh, fa un ciclo un ciclo while, in cui, eh, come vedete, l'operazione principale è questa: totale uguale totale più salario, il salario che cos'è? È un dato che viene letto qua in input dentro il ciclo. Quindi, in realtà quel, questo ciclo qua che è rappresentato nella slide, non fa altro che chiedere all'utente eh, ripetutamente perché siamo dentro un ciclo while. Eh, di eh, indicare qual è il suo salario, qual è il suo stipendio, e fa la somma di tutti questi valori. Okay? Eh, quindi, concentriamoci per ora sul corpo del ciclo. Eh, quindi, leggo un dato, eh, beh, se questo dato è maggiore di 0, se vogliamo un controllo in più, sommo al totale il valore del salario, e ripeto questo. Quindi sto sommando il salario che so, del 2021, quello del 2020, quello del 2019, 18 e così via, in modo da calcolare un totale. Già che ci sono, mentre calcolo il totale, tengo traccia anche di quanti, no, quanti dati ho inserito e quanti dati ho, ho sommato. E fin qua è sì, tutto bene. Il problema è eh, quando, come faccio a dire al programma no, che, eh, che ho finito che, di inserire i dati che avevo. Allora, questo, eh, in questo caso è stato usato un trucco di controllare, usare come condizione nel ciclo while, questa qua, cioè il salario maggiore di 0. Quindi eh, si presume che se io devo inserire un dato che viene sommato agli altri, questo dato abbia senso se è positivo. No? Eh, nel caso in cui il dato che inserisco non sia positivo, tipicamente sia nullo, valga 0, allora cosa succede? Cosa succede se l'utente inserisce 0 qui? Allora salario varrà 0, questa if è falsa, perché il salario è maggiore uguale, ehm, no, è ancora vera, perché se inserisco 0 ehm, è un dato valido poi torno su alla condizione eh, while, ah no, scusate, eh, inserisco meno 1 eh, ho letto male il codice eh, se inserisco meno 1 come, come valore no? allora, salary sarà meno 1 questa condizione if sarà falsa quindi non faccio queste operazioni torno su all while e controllerò se salary è maggiore o uguale a eh, meno 1, eh, se meno 1, cioè salary è maggiore o uguale di 0, in questo caso non sarà maggiore o uguale, quindi esco dal ciclo while. Quindi in questo modo cosa sto facendo? Quando l'utente inserisce un dato strano, eh, io, eh, strano in questo senso, ci siamo messi d'accordo che lui debba inserire meno 1 per terminare il ciclo, io esco ordinatamente dal ciclo. Quindi la condizione di uscita dal ciclo è se il dato inserito dall'utente, in questo caso, non è un dato normale, ma è un dato particolare che abbiamo concordato prima, allora esco dal ciclo. È chiaro che questo ha senso perché il salario è un valore che deve essere necessariamente positivo, allora posso usare come valore sentinella un numero negativo. Eh, sì, mi fate notare sulla chat che qui c'è un livello di indentazione che l'avevo notato anch'io, è sbagliato no? non deve, questa if non deve essere indentata qua sotto no? questa if deve essere allineata qua correggerò subito la slide Ehm um... Facciamo un esempio diciamo così, più completo, no? eh, sempre su questo tema qua, quindi eh, immaginiamo di dover calcolare magari il salario medio da una serie di valori, no? quindi una serie di anni o di mesi in cui preso diciamo, uno stipendio e a calcolare la media, eh, allora eh, come, lo, come lo facciamo? Eh, io non, vado a, non, va, non andiamo a vedere la soluzione già pronta sulle slide, ce lo possiamo calcolare, ce lo possiamo creare insieme, quindi chiamiamolo salario medio e lo usiamo come pretesto per eh, appunto studiare no, le condizioni di terminazione dei cicli. Allora, eh, diciamo così come eh, commento iniziale diciamo che vogliamo eh, acquisisci una serie di dati che rappresentano salari, dei salari, i salari di diversi anni, diversi anni e calcola la eh, media di tali valori. Eh, L'inserimento dei dati termina quando si inserisce il valore cosiddetto sentinella, che sono meno uno. Questo è ciò che vogliamo fare. Eh, allora, possiamo eh, iniziare dicendo, ripetendo l'operazione che vogliamo fare. Quindi, innanzitutto, eh, l'operazione, il corpo no, del, dell'operazione che dobbiamo fare è l'acquisizione di un dato. Quindi, acquisisci un dato un nuovo dato e poi aggiorna somma e conteggio. Chiaramente quando eh, ho finito tutto dovrò calcolare la media come, come, somma diviso, come somma dei valori diviso il conteggio dei valori stessi. Eh? Quindi dobbiamo ripetere, questa è l'operazione centrale che dovremmo ripetere. Acquisire un nuovo dato è facile, perché basta scrivere dato uguale plot di input di eh, così, salario, due punti. E quindi qua leggo un nuovo dato, qui non sto facendo nessun controllo dell'ore particolare. E poi faccio l'aggiornamento dei, dei valori eh, sulla base di quel dato che è stato inserito quindi la somma di tutti gli stipendi, l'aggiorno tenendo conto anche di questo dato che ho appena ricevuto e il conteggio viene aggiornato, come facevamo ricordate, ieri con gli anni, incremento di 1 una variabile che avevo già. Questo è il, il corpo no, del ciclo, del, di ciò che dobbiamo ripetere no, nel nostro programma, eh, leggiamo un dato e con questo dato ci teniamo traccia delle somme parziali e ci teniamo traccia del numero di, di elementi che abbiamo trovato. Okay? Questo va ripetuto, va ripetuto più volte perché devo leggere non un dato ma una serie di dati, quindi questo lo metterò come corpo di un ciclo while, e quindi lo prendo e lo rientro tutto con un colpo di tab. A questo punto mi chiedo eh... Vabbè, ovviamente sono in un ciclo e quindi queste variabili somma e conta le dovrò inizializzare a dei valori sensati quindi all'inizio la somma. Quant'è la somma degli stipendi che, eh, che ho letto se non ne ho ancora letto neanche uno? 0. Qual è il numero di stipendi che ho letto se non ne ho letto ne nemmeno uno, Eh, sarà 0, ok? Quindi inizializzo entrambi a 0, dove somma lo intendo come numero in floating point e conta come numero intero. E, ehm... E alla fine la condizione di uscita è eh, finché l'utente sta inserendo dei dati sensati, dei dati validi, io continuo a leggere. Quando l'utente inserirà il valore particolare meno 1, allora devo terminare di leggere. Quindi di fatto la mia condizione cosa diventa? Diventa while dato diverso da meno 1. cioè io acquisisco dato, dati finché l'utente mi inserisce dei valori che non siano questo valore particolare, il meno 1, no? che eh, abbiamo concordato che è il valore che ci fa uscire dal ciclo, vogliamo che ci faccia uscire dal ciclo. Ok? Eh, è un po' strano perché dite, ma aspetta, stai controllando dato diverso da meno 1 prima di leggerlo? Beh In realtà eh, sì e no, nel senso che io a un certo punto il programma eseguirà il ciclo, linea 11, linea 13, linea 14, poi torna su alla linea 9 e allora alla linea 9 andrò a controllare il dato che ho letto prima, che ho letto un attimo prima. Ok? Ehm... Poi il, eh, per rispondere ai messaggi che stanno circolando nella chat, eh, io posso essere più o meno diciamo così, preciso no? nel definire cos'è il valore della sentinella, Potrei dire che qualunque valore negativo mi fa interrompere la, eh, la lettura e allora a questo punto qua potrei mettere while dato maggiore o uguale a 0, come c'era sulle slide. Se invece voglio essere più preciso e dire no, ma il valore che devi inserire per terminare è esattamente meno 1, allora in quel caso ho questo tipo di controllo. Quindi sta a me eh, diciamo dec decidere il criterio. Io Il criterio che ho detto è devi inserire esattamente meno 1. Mentre invece, diciamo così, quello che c'era sulla slide che abbiamo visto prima, quel maggiore uguale 0, di fatto mi diceva qualunque valore negativo interrompe l'inserimento. Io lo, lo ho scelto di, di definirlo così e quindi di conseguenza lo implemento accettando solamente il meno 1 come dato. Poi purtroppo non stiamo facendo per brevità nessun controllo sui dati di ingresso, quindi assumiamo che siano corretti. Eh, il problema, dicevamo, no? stavamo parlando sul significato di questo confronto. Il confronto viene fatto prima di cominciare l'iterazione successiva sul dato che è stato letto all'iterazione precedente. Okay? Eh, a questo punto però nasce un problema. La, alla prima iterazione, qual è il valore di questo dato? Perché se io provassi a eseguire il programma così... Lui immagina che si fermi subito, e infatti mi ha dato subito un errore dicendo che il nome dato non è definito alla riga 10. Cioè questa variabile la sto confrontando ma non ce l'ho ancora. Non ce l'avrò ancora finché non avrò letto il primo dato. Allora cosa posso fare? Beh, potrei dargli, dare a questa variabile un qualunque valore innocuo. Innocuo nel senso che mi faccia entrare nel ciclo while, che non mi faccia uscire dal ciclo while tanto questo valore viene immediatamente sovrascritto, modificato dalla riga 12, quindi è un valore che non serve a nulla, ma mi permette di dire, ok, siamo al primo giro, fammi entrare nel ciclo, poi dopo vediamo, no? Quando, una volta che sei nel ciclo, quindi possiamo mettere un valore dato uguale 0, ma anche uguale 77, se volessimo, eh, l'importante è che sia diverso da meno 1, e qualunque sia questo dato, viene... Eh, rende falsa questa condizione e subito dopo viene sovrascritto, viene sostituito dal dato vero che l'utente inserirà attraverso la input. Quindi questo è un dato fasullo, valore iniziale fasullo, solo per entrare nel ciclo, alla prima volta, alla prima iterazione. Allora questo dovrebbe funzionare, noi possiamo stampare, adesso prima di calcolare la media mettiamo una stampa di verifica dopo il ciclo while chiaramente, e quindi possiamo stampare la somma, ah vi insegno un trucco, se io in una, uh, una string metto il nome di una variabile seguita dal simbolo uguale, lui mi stampa automaticamente il nome della variabile, quindi mi scrive somma uguale e il numerino. Quindi, soprattutto per le print diciamo così, di, di controllo interne, che poi non fanno parte realmente del programma, è una scorciatoia per non dire la somma vale somma e il conteggio vale conta. È il trucco semplicemente è quello di aggiungere un simbolo di uguale dopo il nome della variabile. Allora, vediamo se questo funziona. No? Fino a qua. Proviamo a eseguirlo, adesso effettivamente non si ferma più, non mi dà più errore, io posso inserire un salario che ne so di 1000, poi ne inserisco un altro di 500, qui vieni giù al posto giusto, e poi per terminare devo inserire meno 1. Alla fine lui mi dice che eh, la... La somma dei salari ricevuti è 1499 e il conteggio dei salari inseriti è 3, che sono valori sbagliati, perché in realtà io ho inserito 1500 fa 1500, non 1499 e i salari ne ho inseriti solamente due, il primo e il secondo, quindi conta dovrebbe valere 2. Perché me lo sbaglia? È perché... Eh, perché sta aggiornando somma e conteggio anche quando il dato inserito in realtà non era un dato vero, ma era un dato sentinella, era un dato anomalo, il meno 1. Infatti ha sommato 1000, ha sommato 500 e poi ha sottratto 1. Per cui questo meno 1 che ho letto qui ha fatto sì che il programma andasse, venisse comunque elaborato e trattato come se fosse un dato vero. Allora io devo impedirlo questo. Allora, per impedirlo basta, dopo che ho letto il dato, fare un controllo del tipo se questo dato è proprio il meno 1, allora non fare somma e conteggio, altrimenti vabbè, qualunque altro dato invece devi farlo, quindi devo aggiungere qua un'altra if, se anche qua dato diverso da meno 1, allora fai queste cose, ma solamente in questo caso. Allora, se riprovassimo adesso, inseriamo 1000, inseriamo 500, inseriamo meno 1 e correttamente mi dice che la somma fa 1500 e il conteggio vale 2, perché questo ultimo dato non è un dato vero e quindi non devo elaborarlo. Ok? Quindi questo è un modo possibile di gestire questa situazione, acquisire dei dati finché non si inserisce un valore particolare. Um, ha due difettucci, no? un difetto è chiaramente questo ricordarsi di inizializzare il dato iniziale in un certo modo sensato, che mi faccia entrare nel while ma non, che non mi, e non si possa confondere con i dati veri. L'altro difetto che mi piace poco è che questa condizione, dato diverso da meno 1, l'ho scritta due volte. Eh? E quindi se io tra un attimo dovessi decidere, ma no, ma guarda, il valore sentinella non mi piace che sia meno 1, decidiamo, decidiamo che sia 0, ad esempio, allora devo andarmi a ricordare che devo correggere sia qua, sia qua. Ovviamente se prendo come sentinella 0, devo anche aggiornare il dato iniziale, mettendo un valore diverso da 0. Questo è uno, uno dei metodi no, molto utilizzato per fare queste operazioni. Di fatto questa input sta leggendo due tipi di informazioni, o è un, ehm, come dire, un numero vero, oppure è un indicatore che ho, ho finito di inserire. Eh, prima di vedere altre soluzioni, rispondo a Maddalena che mi chiede, aspetta non ho capito bene cosa, mi dici, cosa significa questo segno di uguale allora, guarda, lo vediamo sotto se io scrivessi solamente somma tra parentesi graffe mi stamperebbe 1500 se, sta, se scrivo somma uguale no, in automatico lui mi scrive anche davanti somma uguale quindi è solamente una scorciatoia io avrei potuto scrivere tranquillamente printf, print, print, f, string, la somma vale, somma, no? così, ok? E eh, chiaramente mi stampa il numero, solamente il numero. E come lo usiamo normalmente, se io devo stampare un messaggio per l'utente finale, lo stampo in modo descrittivo, ma se lo sto stampando solamente per me, per verificare che il programma funzioni correttamente, allora questo è molto più rapido da scrivere e soprattutto mi scrive perché l'utente non lo farai mai vedere così, perché l'utente, a parte che ci vuole una frase scritta in italiano, ma poi questo è il nome di una variabile interna del programma, chiede ne sa l'utente del significato, del nome di una variabile interna no? conta uguale a 2, conta cosa? No? Dovrei spiegarlo, spiegarlo, scriverlo in italiano quindi solamente una scorciatoia quando facciamo le print per il nostro debug interno è un pochino più veloce da scrivere anziché scrivere solamente il numero, non mi ricordo cos'è hanno introdotto, diciamo così, questa scorciatoia non è nulla di, di essenziale ok eh, questo era un modo eh, non abbiamo finito il programma perché il testo ci chiedeva di calcolare la media di questo valore ok quindi queste cose qua le possiamo commentare, abbiamo capito che adesso funziona correttamente, per calcolare la media devo a questo punto calcolare la media come eh, la somma degli stipendi diviso il conteggio degli stipendi, del numero di stipendi. Ovviamente qui sto facendo una divisione, quindi dobbiamo fare attenzione che si può fare solamente se conta è diverso da 0. Quindi se conta fosse uguale a 0 ho dei problemi. Eh, nessuno stipendio inserito in, impossibile calcolare la media altrimenti altrimenti sì calcoliamo questa media e possiamo stampare che f string eh, la, lo stipendio medio vale media Okay. Allora, vediamo se funziona, eh, 1500, mettiamo sempre gli stessi dati, meno 1, lo stipendio in medio vale 750, che è ciò che ci aspettavamo. Può mai capitare questa condizione if conta uguale a 0? Come facciamo a... a... Io ho messo questo controllo perché ho fatto una divisione, mi sono subito, ho messo le mani avanti e ho detto la divisione per zero non si può fare. Però nella realtà può capitare che io arrivi a questo punto alla riga 22 del programma con la variabile conta che vale 0. Eh, sì, può capitare perché conta l'ho inizializzato a 0 e può darsi che questo ciclo while non venga eseguito neanche una volta o meglio, venga eseguito solamente una volta, ma in quella prima volta viene già inserito il valore meno 1, e quindi effettivamente inserisco 0 stipendi, vediamo se funziona così, salario, se inserisco meno 1 come prima cosa, mi, giustamente eh, trova che conta uguale a 0, quindi mi stampa questo messaggio d'errore. se inserissi un salario 1000 e poi dopo il meno 1, mi dice che lo stipendio medio vale mille la media di un valore solo giustamente è il valore stesso. Ok? Questo è un modo, ok? Come dicevo, è leggermente antipatico il fatto che eh, questa condizione, dato diverso da 1 e dato diverso da meno 1, venga scritta due volte, perché poi devo fare attenzione io che sia coerente. Ci sono altri modi di, di eseguire, di impostare un ciclo di questo genere, sempre giocando sul valore sentinella? Eh, sì, certo che ci sono. Eh, un altro modo potrebbe essere quello di dire, ma, senti, il problema è che io sto leggendo un dato in un'iterazione, poi devo saltare delle istruzioni che non mi servono, perché il controllo sulla validità di questo dato lo farò solo al ciclo while successivo. E, e quindi ehm, devo fare tutta una serie di controlli in più per non fare queste operazioni e anche dei, dei, delle diciamo dell inizializzazioni in più fan, fia, false, quindi devo fare molta attenzione ai dati, eh, ai, ai dati che, che, che ho messo. Quindi l'alternativa potrebbe essere quella di dire, guarda, eh, anticipiamo tutto, anticipiamo la lettura del dato prima del ciclo, no? e noi potremmo decidere che il primo dato, qui non metto dato uguale a zero, metto già direttamente una input, allora scusate un attimo, rispondo solo a un paio di domande, Francesco mi ha chiesto di far vedere, ho aperto quindi dovresti vedere poi se hai domande fammele. Lorenzo mi dice che l'utente può inserire meno 2 come salario e sì, è un errore effettivamente cioè, nel senso che eh, i valori errati del salario non vengono controllati, io qua dopo la input dovrei controllare che fosse un valore maggiore di 0, maggiore o uguale a 0 eccetera eccetera, quindi in questo caso il meno 2 verrebbe contato come, come valore errato io non ho fatto, qui non ho fatto nessun controllo sulla validità dei dati, dovrei farlo ovviamente, anche se uno mette 100 milioni forse non va bene, no? quindi dovrei controllare che il range sia corretto non lo sto ancora facendo per semplicità quindi il programma non sta controllando gli errori di ingresso dicevo un altro modo di impostare questa cosa no? potrebbe essere quella di dire lo faccio qua sotto iniziamo a leggere un dato il primo dato leggi il primo dato A questo punto, se questo dato è valido, fai i conti, fai questi calcoli, che tanto dobbiamo fare, ok? e poi ripeti, ripeti eh, leggendo il dato successivo, però tutto questo solamente se il dato è diverso da meno 1. Allora io potrei mettere questo while qui, e vediamo cosa succede se lo scrivo così. Leggo il primo dato, se il dato è forse meno 1 già subito, questo while non viene fatto e quindi esco con conta uguale a 0. Se il dato è invece è un dato valido, sarà diverso da meno 1. E quindi queste istruzioni qua, la 21 e la 22, visto che sono subito appese alla riga 20 che mi dice dato diverso da, uno, diverso da meno 1, sono sicuro che verranno fatte solo ed esclusivamente quando il dato è diverso da meno 1. E quindi non mi serve più l'equivalente di questa if che prima avevamo la riga 13. Quindi più pulito da questo punto di vista. Che cosa manca? Eh. Manca la lettura del dato all'interno del ciclo, perché io il dato qui l'ho letto una volta sola prima del ciclo, ma poi eh, così facendo farebbe all'infinito la somma sempre dello stesso valore, cioè se la mia variabile di controllo è il dato non lo sto aggiornando, non lo sto modificando. E allora devo in questo caso duplicare questa istruzione, leggi il dato, il prossimo dato per la prossima interazione. Quindi questo è un altro modo di fare la stessa cosa. Leggo il primo dato a parte. Se questo primo dato non è già la sentinella, lo elaboro, diciamo, e dopo che l'ho elaborato, leggo il prossimo dato. Questa lettura della riga 24 è l'ultima istruzione che c'è nel ciclo while, e quindi di fatto si sta già preparando il dato per il prossimo giro. Quindi è già un'istruzione che serve per preparare il valore alla prossima iterazione e la metto come ultima istruzione proprio per questo e subito dopo questa istruzione della riga 24 cosa fa il programma? tornerà alla riga 20 e controllerà se questo dato che a questo punto è quello che ho appena letto della riga 24 è valido o no se sì, lo elabora e va avanti così e questo è un altro modo dipende poi dalle, dalle preferenze di ciascuno essenzialmente se organizza le cose in un modo o nell'altro nel primo modo eh, ho la duplicazione di questa condizione, eh, viene scritta due volte, maledizione. E in questo secondo modo non c'è questa if, non c'è più, quindi ci vogliamo più lineare, però ho la duplicazione dell'istruzione di lettura del dato. E se oltre a lettura del dato dovessi anche fare il controllo degli errori per vedere che non sia meno 2, che non sia una stringa, eccetera, allora tutta questa lettura e validazione del dato verrebbe ripetuta due volte. No? E non sarà poi un problema quando impareremo le funzioni cioè nel prossimo capitolo, ma, eh, ma per ora ci sta un po' antipatico eh, duplicare due volte questa cosa. Però in entrambi i casi, come vedete, c'è una parte duplicata, quindi si tratta poi di, di scegliere cosa preferite. Il funzionamento di questo è esattamente identico al funzionamento di quello sopra, fanno esattamente la stessa cosa, sono esattamente eh, equivalenti. Sono due modi diversi di gestire... Eh, appunto questo valore sentinella no? che avevamo visto quindi eh, sulle slide fa vedere un esempio di questo genere che è, come avevamo visto prima imposto un valore iniziale e poi controllo il valore, controllo il valore sentinella sia ai fini dell'iterazione sia anche ai fini dell'elaborazione del dato oppure lo posso ignorare no? altrimenti eh, qui vado avanti eh, altrimenti c'è questa tecnica diciamo così, di leggere fuori dal ciclo no, il primo dato quindi il primo, il primo dato lo leggo eh, esternamente al ciclo stesso eh, come abbiamo visto nel nostro esempio, funziona esattamente nello stesso modo poi ovviamente devo ricordarmi che i dati successivi devono essere eh, letti dalla, eh, direttamente all'interno del ciclo, ma a questo punto devo essere, devo essere letti come ultima istruzione, non come prima istruzione. Okay? Perché le prime istruzioni mi serviranno ad elaborare il dato che avevo letto la prima volta avevo letto fuori, le volte successive avevo letto come ultima istruzione dell'iterazione precedente. Hm? C'è stato un po' di, di immaginarsi come questi cicli vengono srotolati, diciamo così, vengono svolti. Esiste un'altra possibilità, una terza possibilità, che eh, fa uso di variabili cosiddette logiche o variabili booleane, cioè variabili che contengono i valori vero o falso. Noi abbiamo già incontrato i valori vero o falso quando facevamo le condizioni, no? i confronti A maggiore di B, A uguale a B, eccetera, e abbiamo visto che restituivano i valori vero o falso. Questi valori possono essere, sono valori eh, diciamo così... Come, come fossero interi, come fossero stringhe, sono tipi di, tipi di dato presenti o supportati dal linguaggio. E come tali, quindi, li possiamo anche memorizzare nelle variabili e utilizzarli per i nostri controlli. Quindi, in pratica, noi possiamo, no? eh, esistono due tipi di dato nuovi, due valori, che si chiamano false, se io scrivo uno maggiore di 1 eh, maggiore di 2 il risultato di questo calcolo 1 maggiore di 2 sarà falso ok? io questo lo posso anche mettere in una variabile guardate se io scrivo A uguale 1 maggiore di 2 è una cosa un po' strana eh, ho creato una variabile A che memorizza il valore che si ricorda il valore falso Qui, come vedete, questo valore falso non è una stringa, c'è scritto bool, bool sta per valore booleano, dal George Boole che ha inventato diciamo così, il modo di lavorare con i valori logici, che è di tipo falso. Quindi questa variabile ha un valore di tipo logico o di tipo booleano, preferisco dire logico perché è più diciamo, è chiaro in italiano, e i valori logici possono essere solamente vero e falso, quindi se io scrivo b uguale 1 minore di 2, la variabile b av avrà un valore vero invece, false e true. Allora io posso, eh, diciamo così, mi sto salvando in questo caso in una variabile il risultato, il valore logico risultante da un confronto, perché poi magari questo confronto mi serve più avanti. Oppure volendo posso direttamente dire guarda c uguale true o d uguale false. True e false sono valori come, come se scrivessi 3 e 7. No? Eh, semplicemente anziché valori interi sono valori logici, booleani va bene, fin qua eh, eh, funziona così ma cosa ci serve? No? cosa ce ne facciamo di questa, di questa capacità? Eh, allora innanzitutto quando io ho una variabile booleana eh, il valore di questa variabile può comparire ovunque nel mio programma ci sia la necessità di avere una condizione quindi può comparire come condizione di un if, può comparire come condizione di un while. E quindi io posso avere delle variabili che hanno, diciamo così, si ricordano una condizione logica, se una cosa è successa oppure non è successa. Ad esempio, possiamo avere anche qua lo scrivo nel programma, no? aggiungendo una parte nuova, eh, un terzo modo di, di implementare questa, questa funzionalità è quella di leggere comunque eh, sempre il mio dato, lo leggo eh, così, lo leggo subito e poi controllo se il dato fosse effettivamente uguale a meno 1 allora mi ricordo che sono arrivato alla fine fine uguale true altrimenti lo elaboro altrimenti lo elaboro sempre con la somma e col conteggio ecco qua ops Quindi che cosa ho fatto qua? Eh, qui ho eh, letto un dato, controllato questo dato, se il dato è meno 1, io devo in qualche modo interrompere no, l'elaborazione, devo prendere, fare una cosa diversa, ma il momento in cui potrò fare questa scelta non è adesso, sarà solamente alla riga 27 quando tornerò a fare il while. No? Il problema torno su della prima versione, è che quando il dato era meno 1, io qui non potevo fare altro che andare avanti, andare avanti, saltare queste istruzioni e aspettare che il programma tornasse alla riga 10, dove effettivamente, poiché il dato era meno 1, mi faceva uscire dal ciclo while. E allora a questo punto posso dire che questo ciclo while viene eseguito fin tanto che la variabile fine è falsa. E ovviamente questa variabile fine la inizia da zero io a falso, al valore falso. Fine, non file. Quindi cosa sto facendo qua? Sto dicendo eh, usiamo una variabile logica che parte falsa, rimane falsa per sempre e diventa vera solamente nel momento in cui vedo il dato sentinella. Quando vedo il data sentinella, questa diventa vera. Il fatto di farla diventare vera fa sì che la prossima iterazione del ciclo while uscirà. Perché la sua condizione fine uguale falso non è più, non è più vera. Ehm, per rispondere ad Andrea, true e false vanno scritti con la lettera maiuscola. Sì, se li scrivi con la lettera minuscola sarebbero nomi di variabili semplici e non sarebbero i valori logici predefiniti. Quindi sì, la lettera maiuscola conta. Okay, allora, una variabile usata in questo modo, no? viene usata, viene chiamata variabile flag. Uso una variabile come flag. Flag è il, chiaramente in inglese significa bandierina. No? E mi, una bandierina può essere alzata o abbassata, su o giù. E quindi distingo due, due condizioni. Eh? Oppure metto una spunta, o tolgo una spunta. Mi ricordo se ho visto una certa cosa oppure no se l'ho vista, allora questa variabile vale vero, se non l'ho vista varrà falso, okay? potrei usare un valore intero e dire ok, lo metto a 0 qui, e lo metterò a 1 se per caso trovo quella condizione, però sarebbe un po' diciamo così, diciamo, usare i numeri interi in un modo improprio, invece questo, eh, diciamo così, servono proprio per, questo, i valori booleani servono proprio per congelare una condizione nel momento in cui la scopro e tenerla lì per il momento in cui mi servirà consultarla e quindi questo funziona nello stesso modo alcuni diciamo così può, fare, può piacere di più io ho una variabile esplicita anche qua è una variabile usata dentro il ciclo quindi devo ricordarmi ovviamente di inizializzarla a un valore che mi permette di entrare dentro il ciclo però qui è più esplicito, se vogliamo, che questa variabile mi controlla l'iterazione del ciclo, quindi il, la variabile di controllo del ciclo è questo flag, e poi ci sono i dati che vengono elaborati, sono separati. Prima cosa facevamo? Prima avevamo la variabile dato che giocava sia come controllo del ciclo, sia anche come valore da elaborare, e per questo che dovevamo fare un po' di... di, di di salti mortali, di ripetizione di codice, perché la stessa variabile giocava due ruoli diversi. Qui invece abbiamo una variabile in più, una che ha il cui scopo unico è quello di decidere quando devo uscire. E quindi anche se questa condizione di uscita fosse più complicata, quindi eh, che so, posso uscire dopo 10 volte che ho inserito il salario, posso complicare quanto voglio questa condizione, e poi una volta che la variabile fine diventa vera, sono sicuro che uscirò eh, dall'elaborazione del ciclo. Quindi questo è un terzo possibile modo di gestire sempre lo stesso, lo stesso problema. Il problema a monte è lo stesso, acquisire dei dati e terminare quando incontra un valore di sentinella. Il modo di farlo è il più diverso. Io posso ragionare così con una variabile che chiamo fine, no? inizia a e diventa vero, ma se io duplicassi questo codice potrei chiamare la variabile continua, e la faccio diventare vera, la, la, la ragione al contrario, inizia true, e se il dato è uguale a meno 1, scrivo continua uguale false. E quindi la condizione sarà continua uguale true. Possiamo ragionare in tutti e due i modi, dipende come ci viene più intuitivo. Ok? Um, se il nostro flag diciamo così rappresenta la condizione positiva oppure rappresenta la condizione negativa lo tratteremo in modo ovviamente opposto però ci possiamo, possiamo gestirlo come vogliamo per seguire meglio quello che è il, nostro, il ragionamento che stiamo facendo eh, l'ho citato questo perché eh, questo con, diciamo, per evidenziare che questo confronto qua continuo uguale true in realtà è un po' inutile perché? proviamo a andare a vedere nella console noi abbiamo detto che la variabile c vale true la variabile d vale false Ok? allora supponiamo che c sia la nostra continua e sto scrivendo la, la condizione continua uguale true scusate c uguale true la condizione c uguale true è true quando C, perché C era true se andassi a prendere invece la variabile D e mi chiedo D uguale true poiché D è falsa la condizione D uguale true è se stessa falsa allora, quello che sto cercando di dire è che controllare se una variabile logica è true o no significa essenzialmente dire la stessa variabile qual è il valore della variabile stessa Okay? quindi anziché continua uguale true adesso lo, lo tengo sempre come, come commento ma il modo, il modo normale di scrivere questa cosa è while continua no? se continua uguale true se la continua è true questa while si trova davanti il valore di continua che è una variabile booleana che vale true e quindi entra se questa variabile è falsa while, qui sarà scritto while falso e quindi esce. Quindi controllare uguale true è inutile. Quindi normalmente si scrive così. E quindi vediamo effettivamente che questa è una variabile logica che mi, è, mi serve per controllare gli if, per controllare i while. No? Non devo più fare nessun confronto a sua volta. Il valore del confronto è già quello che sta dentro a, a, alla variabile, al, al il valore che è già stato memorizzato nella variabile. La stessa cosa potrei fare sopra. Con, eh, con la variabile fine uguale falso anche qui, però devo fare attenzione perché qui devo ragionare al contrario. Fi Quando fine è uguale a falso, questo while deve entrare e quindi il while deve vedere una condizione vera. Quando fine è vero, il while deve vedere una condizione falsa, quindi il while ogni volta deve vedere una condizione che è l'opposto del valore della variabile fine. Allora, questa condizione fine uguale a falso si può anche scrivere, qui lo metto sempre come commento perché si può anche scrivere così, ma eh, spesso è più leggibile dire not fine. Not è un altro operatore logico come and e or, che lo, eh, cosa fa? Semplicemente inverte, nega no? eh, il valore logico di una variabile. Quindi se io eh, not true sarà falso e not false sarà true quindi quando fine è falso not fine eh, quindi la prima volta, fine è falso not fine è vero e quindi entro nel ciclo quando ho visto il valore sentinella e, eh, e quindi ho messo fine a true allora not fine sarà falso e quindi dal while esco si tratta un po' di farci l'occhio la, la, farci l'abitudine con queste variabili ma essenzialmente sono molto comode per poter diciamo, controllare il ciclo in questo modo, okay? eh, e si usano quasi sempre in modo abbreviato, quindi quando ho una variabile logica non ci metto uguale true o diverso da true o uguale a false, ma metto semplicemente o il valore della variabile o l'opposto del valore della variabile usando l'operatore not che mi va a invertire il, ehm, il significato logico. Okay? Quindi il terzo modo è quello di, di, di usare eh, appunto questi flag, queste variabili flag, queste variabili logiche proprio per, per gestire la, ehm, la terminazione del ciclo. Eh, nella chat mi hanno fatto notare un'altra un possibilità che è, eccola qua perché non arrivi, no, perché è il 21. Eh, esiste un'altra eh, un diciamo istruzione di, di Python che si può usare all'interno dei cicli che è l'istruzione cosiddetta break l'istruzione break quando viene incontrata fa interrompere prematuramente il ciclo quindi noi sapevamo che per uscire da un ciclo era necessario tornare su alla condizione e incontrare questa condizione falsa. Allora a questo punto esco dal ciclo. In più esiste appunto questa istruzione break che quando viene, se viene incontrata, fa comunque uscire dal ciclo, come se la condizione fosse falsa, ma la differenza è che, lo, che mi fa uscire anche senza completare le istruzioni dell'iterazione corrente. Cioè interrompe proprio l'iterazione corrente a questo punto e va avanti a eseguire le istruzioni successive al ciclo. Mm? Eh... E quindi un altro modo di fare la stessa cosa, se io torno sul mio codice, potrebbe essere ehm, quello di, dunque, da quale versione parto? Partiamo da, da quell'ultima versione col continua, okay, lo, lo duplico ancora sotto, potrei dire se il dato è uguale a meno 1, Break. poi in realtà questo else non mi, pare, non mi serve più allora vediamo questo, questo codice cosa fa imposta il flag a vero potrei anche farlo con dato uguale a 0 la stessa cosa però prendiamo l'ultima versione eh, continua È vero quindi entro nel ciclo while leggo il dato il dato è un salario normale quindi diverso da meno 1 e allora eseguirò la somma e il conteggio. Torno su, continua, era vero, è rimasto vero. Leggo il secondo dato, è un salario normale, va bene, allora somma, conta, eccetera, eccetera. A un certo punto, quando il salario vale meno 1, l'utente inserisce il valore meno 1, quindi il dato vale meno 1, questa condizione, if dato uguale a meno 1, uguale a sentinella, è vera, allora eseguo BREAK. E eseguire il break fa sì che il programma di brutto salti alla riga 54, 55, insomma più avanti. Esce dal ciclo, lo interrompe, basta. Ok? E quindi non ho, più, non ho neanche più bisogno di andare a modificare le variabili in modo che la condizione del while diventi falsa. Il break mi fa direttamente uscire. E questo è il motivo, anche per rispondere a Rebecca, per cui non mi serviva più l else qui. No? perché questi, eh, nel, nel momento in cui questa condizione fosse vera io esco dal ciclo e basta, quindi queste istruzioni non le faccio più di sicuro. Se, se questa condizione è falsa questa parte qua non la vedo come se non ci fosse e quindi eseguo le somme normalmente. Se quella condizione è vera arrivo al break e quindi queste istruzioni qua vengono saltate automaticamente, quindi non serve più. Il break è un po' un suicidio no? del, ciclo, del ciclo while arrivo il break, esco, sparisco abbandono tutto eh, e giustamente mi fanno eh, dunque Gioia mi dice che il, no, Marco mi dice che il break annulla le condizioni no? il break semplicemente interrompe l'esecuzione del ciclo, quindi è come se io avessi, eh, andiamo a prendere vedo se riesco a prendere la slide numero 5 che era questa no? è come se eh, quando, io eseguissi, quando io eseguo un'istruzione break è come se ci sia dal, dal corpo del ciclo eh, dov'è che si può fare da metà del corpo del ciclo a un certo punto prendo e salto fuori e vado direttamente al blocco D all'istruzione dopo il ciclo quindi se dopo questa istruzione break ci fossero altre istruzioni qua sotto queste non vengono eseguite vengono saltate non modifica nessun valore, nessuna variabile, cioè la variabile continua, continua a, valere, eh, continua a valere vero. È chiaro che devo fare attenzione, perché questo break tipicamente lo uso sempre solo sotto una condizione, perché se mettessi il break senza una if davanti, lui appena arriva lì esce dal ciclo, e quindi questo ciclo non riuscirà mai a girare. Okay? Um, L'altro commento che avete fatto, giustamente è il fatto che a questo punto la variabile continua non, non ci serve più a molto. No? Perché? Perché l'ho messa a, un, a true all'inizio, e poi non l'ho mai, mai più modificata, non ho più avuto bisogno di modificarla, di metterla false. Perché per uscire dal ciclo, anziché mettere continua a falso, ho usato break che mi fa direttamente il, te il teletrasporto fuori dal ciclo. E allora, visto che questa variabile continua ha sempre lo stesso valore, cioè vero, allora nessuno mi vieta di prendere il valore stesso e metterlo come condizione. E quindi questa variabile continua effettivamente non mi serve più. Allora qui arriviamo a una forma degenere di ciclo while, while true, che di fatto sarebbe un ciclo infinito. Cioè, se nella, Noi abbiamo insistito la volta scorsa, mi raccomando che la condizione del while deve poter diventare falsa, se no rimango intrappolato all'infinito. E qui abbiamo proprio scritto una condizione che per costruzione, per definizione, non diventa mai falsa, perché essa stessa è l'essenza della verità, l'essenza del true. È true e basta. Okay? Quindi se io scrivo while true è il modo per scrivere un ciclo infinito. Ciclo infinito non ci vuole, eh? non, non lo dobbiamo avere, infatti noi abbiamo un modo, un sotterfugio, che è l'istruzione break, per poter uscire dal ciclo stesso. Allora, questa forse è la forma forse più... Sintetica, no? di scrivere questo, ma è anche forse quella meno leggibile, perché se uno legge il ciclo while non capisce qual è la condizione di uscita, deve andarsi a spulciare dentro il codice se per caso c'è un modo per uscire e se c'è questo modo qual è la condizione di uscita, eccetera, eccetera. Quindi se le istruzioni sono brevi, se il programma è sintetico, allora va bene, però se voi diciamo così, eh, abusate no, di questo costrutto break, state costruendo i programmi cosiddetti non strutturati, perché il flusso di esecuzione del programma non segue più il flusso di indentazione del codice, perché salta qua e là. No? Dalla riga 49 salta alla riga 54 senza sapere perché, cioè, no, sapere perché, perché è break. però diciamo così, si rompe un pochino la regolarità di esecuzione del codice a blocchi, blocchi indentati, eccetera, eccetera. Quindi l'istruzione break sicuramente è un'istruzione supportata dal linguaggio, si può usare, in questi casi anzi semplifica le cose, però eh, usiamola diciamo così, sporadicamente, non abusiamo di queste cose perché altrimenti dopo un po' il programma no, diventa molto più difficile da leggere. Mentre invece giocare esplicitamente con le condizioni è il modo diciamo così, più, più, più corretto, più completo che poi funziona in ogni caso e è anche un pochino più leggibile, un pochino più pesante perché c'è qualche istruzione in più. Ma ci guadagno in leggibilità. Comunque di queste eh, alternative, credo che ne abbiamo viste sei: una per due, quindi c'era la prima, eh, che usava il dato fasullo e si inizializzava il dato fasullo. La seconda in cui il dato fasullo non veniva usato ma veniva letto anticipatamente un valore, poi avevamo due opzioni in cui si usava una variabile logica usata come flag, una come flag che da negativo diventa positivo l'altra al contrario e poi abbiamo diciamo l'altra la, alternativa che è quella invece di uscire usando break anziché facendo diventare falsa la condizione while mm? sono, tutti, eh, sono tutte alternative che dal punto di vista dell'esecuzione del programma sono identiche cioè nel senso che eh, il, la, il comportamento del programma è esattamente lo stesso in tutti questi casi non cambia nulla. Eh, ok? Allora, una, uno di questi ragionamenti, una di queste diciamo soluzioni eh, dovremo sempre sceglierla tutte le volte che dovremo fare un programmino che acquisisce dei dati. Poi, in questo caso, abbiamo scelto come sentinella un valore meno 1. In altri casi uno potrebbe scegliere come sentinella la stringa vuota, cioè batti batinvio vuoto e, e questo indica il, il termine dell'inserimento dei dati. In quel caso dovrei separare l'operazione di input la, dalla conversione in float, quindi leggo la stringa, leggo l'input come stringa, controllo se è vuoto, se è vuoto mi fermo altrimenti lo elaboro no? e, o cose di questo genere. Quindi ad esempio se volessimo mettere però un'ultima alternativa... E termina l'inserimento, cioè in, questa, in cui la sentinella sia la riga vuota. Allora in questo caso eh, leggo una riga con la input, poi ho il ciclo while, riga diverso da, da stringa vuota, allora. A questo punto il dato uguale float di riga quindi leggo la riga sotto forma di stringa se non è la riga vuota eh, allora eh, lo converto in dato e a questo punto solo a questo punto gli faccio la somma lo elaboro e poi mi predispongo a leggere la riga successiva quindi qui ho usato il metodo della lettura iniziale questo un pochino più pulito perché il controllo lo faccio, il vantaggio che, di lavorare sulla stringa è che il controllo lo faccio su un dato che non è, non è un numero, quindi assolutamente non si può confondere con un numero valido. E se invece l'utente inserisce un invio a vuoto, la input da, restituisce una stringa vuota, una stringa nulla, oppure l'utente gli facciamo inserire un asterisco, allora se la riga è diversa dall'asterisco, quindi posso usare come sentinella dei valori stringa, non dei valori numerici, questo mi semplifica un po' la vita perché eh, non, non, devo, non devo scegliere un valore numerico che, che si rischierebbe di confondere, ricordate all'inizio quando quel meno 1 l'avevamo sommato ai salari, no? perché avevamo una variabile unica che faceva tutto. Eh, quindi eh, spesso forse si, si possono usare come valori sentinella dei valori stringa anziché dei valori numerici, quando dobbiamo inserire i numeri così non ci sono... Dubbi di sorta. Ok, eh, e con questo, con queste diciamo così primitive, con questi eh, diciamo così pattern di programmazione. Eh, se andiamo a vedere ci sono, si possono costruire eh, di fatto molti algoritmi eh, banali, no? semplici di base che lavorano sui, eh, sui cicli stessi eh, ad esempio eh, ho una serie di numeri voglio calcolare la somma questo l'abbiamo già fatto no? in cui essenzialmente l'istruzione chiave è questa totale uguale totale più il valore appena letto e questo totale ovviamente va inizializzato fuori dal ciclo e alla fine del ciclo avrò il valore che mi serve le altre istruzioni come vedete qua total uguale a 0, total uguale a total più value sono istruzioni che fanno effettivamente l'elaborazione il resto è il meccanismo di ciclo con sentinella in questo caso la sentinella che è stata scelta è la stringa vuota su questa slide e quindi ho letto un valore sotto forma di stringa se non è la stringa vuota eh, allora solo se non è la stringa vuota la converto in float e poi questa float value viene poi elaborato dal resto del programma quindi questo scheletro qui leggo, ripeto e rileggo la riga successiva e scelgo un valore sentinello opportuno ce lo ritroveremo sempre dopo un po' ci abituiamo diciamo, a generarlo in automatico eh, e invece ci andiamo a concentrare su quella che è l'effettiva elaborazione che ci serve fare in questo caso dice il totale Oppure la media, la media l'abbiamo appena calcolata nell'esercizio di prima. La rimedia non è altro che combinare il calcolo di un totale con il calcolo del numero di dati visti e poi fare la divisione alla fine se, questo valore è, se il denominatore è diverso da zero. Chiaramente, questo è esattamente ciò che abbiamo già fatto, dove riconosciamo di nuovo il, il meccanismo no, di, di lettura eh, con sentinella. Quindi eh, ci impariamo di fatto a riconoscere non delle singole istruzioni, ma dei blocchi di istruzioni che svolgono una certa funzione. Quello è un blocco di istruzioni che usiamo per leggere dei dati fermandoci con una sentinella. Eh, più value, total uguale a total più value eh, è di fatto il costrutto che usiamo sempre tutte le volte che dobbiamo calcolare una somma. No? Quindi in qualche modo in gergo si dice total è una variabile accumulatore. Cosa vuol dire accumulatore? Che accumula una somma, no? una sommatoria. Poi non è che sia una variabile speciale, è una variabile come tutte le altre, ma il modo in cui la usiamo ci ricorda che accumula una somma, mentre invece count è una variabile contatore, che si incrementa di 1 e alla fine mi dice, mi conta quante volte una cosa è stata fatta. Quindi dopo un po' alla fine si ripetono questi tipi di, di pattern, questi tipi di modi di usare le variabili e alla fine anche dicendo semplicemente guarda, fai un contatore dentro un ciclo in cui leggi con un valore sentinella, questa frase detta così, uno non, non, subito, cioè, la settimana scorsa non avrebbe capito cosa vuol dire, ma adesso capiamo i vari ingredienti, come si combinano, no? quindi no, alla fine noi stiamo imparando a ragionare non a livello della singola istruzione, ma di una combinazione di istruzioni messa in un certo modo, che sappiamo che cosa fa e sappiamo come si può combinare con altre, no? Eh, il conteggio si può fare di tutti i valori, come nel caso della media, qui ci serviva calcolare tutti, oppure solamente di numeri che hanno certe proprietà. No? Ad esempio, conta il numero di eh, numeri negativi che sono stati inseriti. Allora, qui ho questa variabile negativi che viene usato come contatore, vedete che l'incremento di 1 ogni volta all'interno di un ciclo while, e qui il ciclo while è sempre lo stesso, legge l'input, controlla la sentinella, converte, è sempre lo stesso. La differenza è che eh, l'incremento viene fatto solo sotto una certa condizione, quindi in questo caso stiamo elaborando, non tutti i dati, ma solamente elaborando nel senso di calcolare la somma, di contare quanti sono, non tutti i dati, ma solamente un sottoinsieme di essi, sottoinsieme che soddisfa una certa condizione e quindi sono diciamo combinazioni di cose che già, che già abbiamo visto no? oppure questa è una variante un pochino diversa e dice leggi dei dati finché non trovi un match, un valore valido, un valore utile no? Eh, questo un valore valido secondo una certa condizione di validità allora questo può essere usato come questo, questo schema eh, per eh, la controllare la lettura dei dati mm? eh, facciamolo direttamente nel codice eh, quindi apriamo un file diverso e lo chiamiamolo lo chiamiamo eh, Validazione da input: cosa fa il mio validazione input? Eh, leggi un dato dalla tastiera accertandoti, garantendo che sia compreso? Seguiamo l'esempio della slide tra 1 e 100, ok? Quindi io alla fine. Eh, ciò che sto facendo è leggere un valore value uguale float di input di eh, valore. Eh? Ti leggo un dato. Noi sapevamo, cioè, ci dicono che il valore deve essere compreso tra 1 e 100. Allora, noi cosa sapevamo fare finora? Sapevamo dire, ok, se il valore è minore di 100 o il valore è maggiore sì è, è minore di 1 o il valore è maggiore di 100 allora stampo un errore eh, altrimenti eh, fai ciò che devi fare col valore diciamo così, stampalo o quello che devi fare okay? quindi nel caso in cui l'utente avesse inserito eh, un valore eh, errato, finora non potevamo fare altro che interrompere il programma dire con un messaggio di errore dicendo senti il valore è sbagliato e quindi non posso farci nulla. Adesso conosciamo i cicli e quindi ci viene voglia di dire, guarda, se l'utente ha inserito un valore sbagliato, poverino lui, eh, facci, diamogli l'opportunità di ripetere l'inserimento del valore stesso. Ok? Quindi riorganizziamo questo codice dicendo che questa operazione di inserimento del dato va ripetuta, può essere ripetuta finché il dato alla fine non è valido. Quindi usiamo il trucco di prima, semplicemente per bloccare il programma e obbligare l'utente a reinserire il dato più e più volte, il valore più e più volte, finché questo valore non diventa eh, valido. Allora, potremmo ad esempio usare... Il trucco, lo scrivo qua sotto no? l'altra versione quindi questa è una prima versione in cui se il dato è errato interrompi il programma mentre invece ne facciamo una versione in cui se il dato è errato richiedilo chiedi di reinserirlo di reinserirlo hm? che è poi quello che succede normalmente. Allora, noi possiamo usare eh, magari il meccanismo con un flag, dicendo ok, rimani intrappolato qui finché l'utente non inserisce un dato valido, while not valid. Se l'utente inserisce un dato che è valido, allora esci dal while, perché posso andare avanti perché finalmente ho in mano il dato che mi serve. Allora, faccio leggere il dato. E poi controllo se il valore è compreso tra 1 e 100, col minore uguale, allora valid uguale true. Io ho finito. Vabbè, se vogliamo per gentilezza dico rimetti valore errato riprova. Quindi cosa sto facendo qui? Eh, vabbè, inizializzo il valore valido a falso in modo da poter entrare nel while quindi qua devo sempre inizializzarlo in modo che la prima volta la condizione del while sia vera e qui poiché la condizione mi chiede non valido io devo inizializzarlo a non valido quindi falso. Leggo il dato nel caso in cui l'utente sia bravo e inserisca per la, subito un dato corretto, un dato giusto, allora cosa succede? Che questo value vale non so, 50, questa if è vera, perché il dato è valido, la variabile valid viene messa a true, torno su e trovo subito la condizione del while falsa ed esco. Quindi di fatto viene eseguita questa input e subito dopo esco dal, dal, dal ciclo while perché esco dal ciclo while? perché eh, ho messo questa variabile valida a true qui qualcuno potrebbe voler usare un break va bene lo stesso anche usare il break no? perché a questo punto so che devo uscire se invece il valore inserito non è compreso tra 1 e 100 allora questa condizione if è falsa la variabile valid rimane falsa perché non la sto mettendo vera, rimane al valore che aveva allora stamperò questo messaggio d'errore torno su, il while trova che valid è ancora falso quindi not valid mi dice che devo ancora ciclare e quindi torno a leggere il valore una seconda volta e così via quindi lo posso fare con un: cioè diciamo così lo schema dell'iterazione può essere uno qualunque di quelli precedenti col flag, col break, eccetera questo non importa però la cosa carina è che facendo così ho un meccanismo, diciamo così, sempre lo stesso, che mi permette di andare avanti e se io arrivo qui, qui sono sicuro che il value sia tra 1 e 100. E quindi da quel momento in avanti non mi pongo più problema, non devo più fare controlli, i controlli li ho fatti, e sono riuscito a non interrompere il programma, ma a dare l'opportunità all'utente di ripetere l'inserimento. Allora, Mattia mi chiede, invece di trasformare in float l'input, si potrebbe confrontare direttamente con le stringhe 1 e 100 per fare direttamente un controllo che escluda le lettere e gli altri caratteri per poi inserire il float? Ehm... Oppure controllare il value.isd Allora, fate, fate molta attenzione Se io devo leggere un valore numerico Ok? È chiaro che usare float è pericoloso Su una stringa è sempre pericoloso Perché questa stringa qui potrebbe non contenere un numero Ok? Io dovrei avere un modo Lo dicevamo ieri Per scoprire se quella stringa contiene un numero corretto Ok? Però, e quindi voi dite giustamente, eh, la riga letta, no, separiamo come abbiamo fatto prima, la riga e poi facciamo il slot della riga che ho letto. ok? Allora, le due condizioni che citate, eh, ad esempio eh, Mattia dice qualcosa del tipo, if riga è maggiore di 1, e riga è minore di 100 immagino che avessi qualcosa del genere in mente ok lo qua. Poi, poi lo cancelliamo lo usiamo solamente per fare questo ragionamento no? perché lui dice se ho capito bene il suo ragionamento io prima di convertirlo prima prima di fare il float eh, lo confronto così così sono sicuro che è comunque un numero compreso tra 1 e 100, non, non è fatto di lettere, perché se riga fosse, fosse una, let, una, una parola, no? ciao, allora non sarebbe compreso tra 1 e 100. No? E eh, allora così prima controllo se è tra 1 e 100 come stringa, e quindi sono sicuro che a questo punto è un valore numerico corretto, e, eh, e poi potrò fare float in, in piena sicurezza. Purtroppo non funziona. Non funziona perché, ad esempio, io potrei avere eh, che riga vale 55kkk. Allora, Poiché lui lavora in senso lessicografico, va a vedere la prima lettera, riga è maggiore di 1... Eh, no, aspetta, eh, sì sì, allora questa condizione perché il primo carattere è un 5 è maggiore di 1 e quindi questa condizione è vera e poi vado a controllare il 100 ma poi ho dei caratteri spuri in fondo che soddisfano comunque la, eh, la, eh, la condizione no? eh, in realtà aspetta non è 100 ma facciamo così 100 tra 1 e 100 ecco, no, così, 10k non 50 perché 5 è quindi di questo è maggiore di 1, questo è minore di 1, 0, 0, ma poi ci sono queste K che non c'entrano niente. No? Quindi quando faccio dei confronti non dovete pensare che lui vada a capire che qui dentro sono dei numeri e semplicemente li confronti come stringhe, li confronti in senso alfabetico. Quindi questo qua purtroppo non funziona. Non va a selezionare il sottoinsieme giusto. Andrea invece diceva vado a controllare if riga. Is digit. digit allora, se è ex digit, allora poi finalmente potrò convertirlo in, in float. Eh, purtroppo anche questo non va bene perché, come controesempio, ti do eh, se la riga contiene 3,15, allora questo punto decimale rende falsa la condizione isDigit perché il digit controlla solamente se ho delle cifre e il punto decimale purtroppo non è una cifra ok? e, e quindi questo verrebbe rifiutato mentre invece è un valore normale okay? si possono fare cose più complicate nel senso che uno può andare carattere per carattere controllare se sono delle cifre e eventualmente il punto, ma il punto può esistere una, al massimo una volta sola eh? però a questo punto poi se io ho 100 scritto come 10, 1 eh, e 2 anche questo è un numero floating point, eh, un numero reale valido 1 die, per 10 alla 2 ma non è, non è riconosci, riconoscibile facilmente con queste funzionalità qua quindi quello che vi sto dicendo è eh, al momento non abbiamo gli strumenti per poter controllare correttamente eh, se un numero è un valido numero intero o un valido numero reale, se non impazzendo a fare 12.000 controlli. Mm? Al momento non ce l'abbiamo, tra un mese ce l'avremo e sarà catturare l'eccezione, cioè di fatto ci sarà un'istruzione che si chiama try, in cui dice proviamo a convertirlo, se non ci riesce perché è un errore, allora lo correggiamo, nel, lo, stampiamo il messaggio di errore e lo rifacciamo questo lo vedremo nel capitolo, quando parleremo nel capitolo 6 quando parleremo della gestione 6 o 7, non ricordo più quando parleremo di gestione delle eccezioni Allora, a quel punto riusciremo a farlo in modo corretto fino ad allora è inutile che facciamo dei controlli solo fatti a metà perché tanto comunque non riuscirebbero okay? non illudetevi di farlo, è troppo complicato okay. il formato di un numero è una cosa molto complicata da verificare e e, e non abbiamo purtroppo nessuna funzione di libreria is numero eh, non c'è, no? Eh, ma la gestiremo in un modo diverso, ok? Quindi dovremo farla solamente gestendo le eccezioni. Quindi per ora non preoccupiamocene. Eh, ci preoccupiamo qui, non ci preoccupiamo della, della validazione delle stringhe. Chiaramente ci dobbiamo poi preoccupare se la stringa è scritta correttamente, che poi il valore che, la, che essa contiene eh, sia un valore sensato, ok? poi qualunque sia questo controllo che sto facendo ho un meccanismo generale per permettere di ripetere l'input che era un po' lo scopo no? di, di, questo, di questo esempio che, stiamo, che abbiamo fatto eh, se andiamo a vedere altri esempi no? di, di, di tipi di operazioni che si possono fare ad esempio il calcolo del massimo o del minimo no? ricordate che all'inizio l'abbiamo fatto con i diagrammi di flusso poi l'abbiamo provato a fare con due o tre variabili con un numero finito, diciamo, definito di variabili. Eh, se io ho invece una serie, di, una serie di valori, una serie di numeri, anche qua posso calcolare il massimo di una serie di numeri inseriti. Allora, come faccio? Dovrò, di fatto, il cuore no, del calcolo del massimo è un'istruzione di questo genere, dove io devo confrontare... Diciamo così, devo definire una variabile, diciamo il massimo, che si ricordi il più grande numero che ho visto finora. E poi ogni volta che vedo un numero nuovo, vado a controllare se quel numero nuovo è maggiore del più grande che ho visto finora, il largest. Se lo è, vado a rimpiazzare il largest che conoscevo col valore corrente. Ok? Um, e quindi se io leggo dei valori che non sono più grandi del massimo che ho visto finora, non cambia nulla, andrò sempre avanti. A un certo punto, invece, se vedo dei valori più grandi, vado ad aggiornare il, il massimo e alla fine del ciclo while, alla fine dell'esecuzione del ciclo while, avrò dentro questa variabile largest il numero più grande che ho visto, cioè quello che diciamo così, ha aggiornato per l'ultima volta. Ha, reso per, eh, diciamo, ha soddisfatto per l'ultima volta questa if e quindi ha fatto aggiornare per l'ultima volta questa variabile. No? Ehm... Quindi questo è un altro caso in cui si elaborano dei valori, ma solamente alcuni, cioè solamente quelli che sono più grandi di un valore di riferimento che viene via via aggiornato. Attenzione che dobbiamo sempre confrontare i valori col più grande visto finora, non fate l'errore di confrontare ogni dato con quello precedente, con quello primo, con quello dopo, no? sempre con quello più grande visto finora. E anche qua, come vedete, lo schema del ciclo for è esattamente lo stesso, quello che cambia è cosa sto facendo dentro il corpo del ciclo. No? Ehm... La stessa cosa, il minimo, Quindi funziona esattamente nello stesso modo, tranne il fatto che devo mettere un segno di minore, Ecco, vedete che in questi due esempi del massimo e del minimo, il problema che avevamo di come fare a inizializzare la variabile massimo-minimo al primo valore iniziale, in questo caso qua non ce l'ho più perché, diciamo così, chi ha fatto questo esempio ha scelto di fare la lettura del primo dato fuori dal ciclo. E quindi la lettura del primo dato mi serve anche come inizializzazione della variabile massima o della variabile minima, e quindi non devo andarmi a cercare, ricordate che per il massimo dovevamo trovare, una variabile che fosse un valore che fosse sicuramente più piccolo dei dati oppure per il minimo un valore che fosse sicuramente più grande dei dati come valore iniziale eh? mentre invece qua eh, le leggiamo il primo dato e quella la se, ho se ho letto un dato solo lui sarà il massimo quando leggerò poi il secondo mi chiederò ok ma è ancora lui il massimo o il minimo oppure il secondo vince rispetto a lui quindi in questo caso mi risolvo due problemi con una sola istruzione, cioè quella di inizializzare il dato a un valore sensato perché prendo il primo dato inserito dall'utente e anche quello di, ehm, eh, di, av di avere la condizione while, eh, diciamo così, più semplificata perché ho, ho, letto ho letto a monte il primo dato. Ops, non è quello che volevo fare. Okay. Um, un ultimo esempio, poi rispondo pondo una domanda e poi vi propongo un, un esercizio eh, l'ultimo esempio che c'è sulle slide qua su questa parte è eh, se dovessimo fare dei confronti tra valori consecutivi cioè immagina che tu debba inserire dei numeri 1 3 5 7 9 e il programma ti deve dire guarda che ha inserito due volte lo stesso numero di fila due numeri consecutivi uguali allora quando io leggo un valore chiaramente ho una variabile che si ricorda del valore corrente. Però come faccio a sapere qual era il valore che avevo inserito prima all'iterazione precedente? Perché se devo fare controllo se il numero che ho appena inserito è uguale a quello precedente, dovrò da qualche parte avere una variabile che si ricorda il valore precedente, appunto. E si può fare, no? tutte le volte che abbiamo bisogno di ricordarci dei valori vecchi, possiamo sempre all'interno del ciclo eh, salvare il valore corrente in una variabile eh? se andate a vedere io sto salvando il valore di questa variabile value in una variabile precedente previous subito prima di leggere il nuovo valore perché nel momento in cui leggo questo nuovo valore il valore diciamo, precedente viene perso ovviamente allora prima di perdere il valore precedente me lo copio in una variabile Me lo copio in una variabile e quindi eh, nelle righe successive avrò questo value che fa riferimento al valore appena letto. E questo previous che fa riferimento al valore precedente alla lettura. Mm? In realtà l'ho salvato dentro previous, l'ho chiamato dentro previous, e quindi, ma, no, ma io so che previous altro non è che value un attimo prima di leggere l'ultimo valore. E quindi il penultimo in automatico. Quindi in questo caso, eh, usando questa coppia di variabili, poi cosa succede? All'iterazione successiva il vecchio previous viene dimenticato, il vecchio value diventa previous e il nuovo value viene letto. No? E quindi si va sempre avanti eh, avendo sempre una coppia di valori, l'ultimo e penultimo, l'ultimo e penultimo, ad ogni iterazione il penultimo vecchio viene buttato via, l'ultimo vecchio diventa il penultimo e il nuovo viene letto. Questo mi permette appunto a questa istruzione qui dove c'è la if di andare a controllare se l'ultimo value è uguale al penultimo previous. In questo caso dirti guarda che ho inserito un numero duplicato, insomma quello che, quello che devo fare. Quindi questa è un'altra tecnica no? di mantenere la memoria dei dati che sono stati eh, appena visti di recente. Ok? Eh, tutte queste diciamo così, eh, tecniche di base le possiamo poi combinare quando faremo esercizi un pochino, un pochino più complessi un pochino più ampi hm? ok io ehm, vi, vi propongo spendo l'ultimo minuto per, provare, per proporvi un, un esercizio no? che potete provare a fare poi lo discutiamo se volete ehm, su, su Slack e così condividiamo le varie, le varie eh, in, è l'esercizio di indovina il numero eh? l'esercizio di indovina il numero è un esercizio in cui no, eh, il, ci sono due, due possibili varianti il computer pensa un numero tra 1 e 100 e il giocatore Deve indovinare tale numero, però il computer può solo rispondere alto o basso eh, in funzione dei, eh, ai vari tentativi. Quindi io il computer pensa a un numero, io dico 30 e il computer mi dice troppo basso. Ok, allora dirò 60. E il computer mi darà troppo alto e vado avanti così fino a quando non riesco a indovinare il numero. Eh? Eh, poi, volendo, se volete, si può, aggiungere, si può aggiungere un numero massimo di tentativi, eccetera, si può rendere più complicato. La seconda versione di questo, che però ovviamente sarà un esercizio diverso, è l'umano pensa a un numero tra 1 e 100. Ed il computer lo deve indovinare nel minimo numero di tentativi possibili. Quindi in questo caso sono io che penso un numero e il computer farà i tentativi e quindi dovremo inventarci la logica, che poi non è poi così difficile, con cui il computer farà i tentativi di indovinare il numero, e io umano a questo punto dirò troppo alto e troppo basso, fino a quando il computer non, in non indovinerà il numero stesso. Quindi questo è un semplice esercizio che gioca un po' con i cicli e con gli input, con il controllo degli input, un minimo di aritmetica, per numeri casuali c'è il modulo random, però vi lascio un pochino provare A no? scoprire le varie cose, e poi volentieri nei prossimi giorni, magari via chat, riusciamo a fare dei passettini avanti su questo esercizio. Uh, nel primo caso no, il computer pensa al numero, lo, lo inventa lui casualmente, c'è un modulo che si chiama random, andate a vedere random, dove c'è tutte le funzioni che servono per generare numeri casuali. Ok, Io vi lascio a questo punto, cominciate a pensare all'esercizio, se avete dei dubbi o delle idee ce le, ce le discutiamo nei prossimi giorni via chat. C'è una domanda di Michele eh, che eh, è rimasta in sospeso, ma ti rispondo direttamente nella chat perché il tempo l'abbiamo finito, quindi provo a risponderti diciamo così, testualmente. Eh, sì, adesso va bene, Nunzio, metto in bella questo testo, lo scrivo per bene e così lo incolliamo, vi faccio direttamente un, un post cioè con, con, il testo, con le specifiche scritte, scritte bene del testo, così tutti andiamo a risolvere lo stesso esercizio. Per ora vi ringrazio, noi ci vediamo come solito la settimana prossima, ma nel frattempo sappiamo che cosa fare, con cosa divertirci. Ciao a tutti, arrivederci.